Ciao a tutti! Oggi prepareremo le crispelle o sfingi di riso. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti più 2 ore di riposo. Gli Ingredienti sono Acqua Latte Sale Cannella in polvere Riso per risotti Lievito di birra freschi La scorza di un'arancia Farina Olio di semi di girasole Miele d'arancia miglia e fiori Zucchero a velo Vanillina e zucchero semolato. Andiamo via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il latte. L'acqua. La cannella. pizzico di sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 6 minuti 100 gradi velocità 1. Versiamo il riso e lo facciamo cuocere per un paio di minuti in più di quelli indicati sulla confezione, nel nostro caso 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. punto prendiamo una ciotolina, versiamo un po' di latte tiepido e sciogliamo il lievito di birra fresco, ci vediamo con un cucchiaino, dopo aver sciolto il lievito lo versiamo all'interno del boccale Anche lo zucchero semolato, la scorza dell'arancia grattugiata e la farina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo bicamare per 3 minuti. antiorario, velocità 1. Trasferiamo il composto in un contenitore. Dopo averlo trasferito in un contenitore, lo copriremo e lo faremo lievitare per circa due ore in un luogo asciutto e caldo. Trascorse le due ore abbiamo ripreso il composto, adesso prepareremo le spingi. Posizioniamo il composto su un piano, iniziamo a prendere una parte che andremo ad assottigliare con le mani e formeremo le nostre spingi che successivamente andremo a friggere. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Una volta formate le crispelle le friggeremo in olio caldo, fino a quando non saranno ben dorate. Dopo aver fritto le crispelle possiamo passarle ancora calde nello zucchero semolato oppure immergerle nel miele. Crispelle di riso, nella variante con miele, e zucchero a velo o solo zucchero semolato. Grazie e alla prossima ricetta.